Guardalo qui, altro che se il fone, me lo faccio io qua, guarda qua. Tac. Amici di Crino, bentornati con Mr. K e oggi parliamo di Hammer, la punta per edilizia con testa in metallo duro. Sento già le vocine bla bla bla, la punta SDS Plus, ma cos'è la novità? Bla bla bla. Adesso vi spiego subito perché la Hammer è davvero innovativa. La novità infatti della Hammer sta nella testa integrale in metallo duro e nel metodo di saldatura al corpo. A differenza delle normali punte saldo brasate, infatti, dove abbiamo apporto di un materiale esterno che viene usato per incollare la placchetta al corpo, nelle punte Hammer la saldatura avviene per diffusione a livello molecolare. Che bordi? Vo' spiego. La procedura consiste nel portare ad elevate temperature il corpo e la testa, nel pressarle e in questa situazione viene stimolato il passaggio di molecole tra il corpo e la testa che va poi a costituire la nostra saldatura per diffusione. Pensate. La saldatura derivante da questo tipo di lavorazione resiste fino a tre volte in più rispetto alla saldobrasatura durante le operazioni di foratura. Facendo un paragone tra i due tipi di saldatura, nella saldo-brasata, pensate, la connessione inizia a perdere di efficacia intorno ai 300 gradi. In quella, invece, per diffusione, a 600 gradi, quindi il doppio della temperatura. Come detto prima, parliamo di una punta SDS Plus. Ma quanti di voi sanno cosa vuol dire SDS Plus? Tu lo sai? Io no. Nemmeno io. Ingegnere! L'attacco SDS nasce in Germania verso la fine degli anni 70, ma cosa vuol dire SDS? SDS vuol dire Steken Drehen. Steken Drehen. Drehen. Ecco. E tradotto in italiano vuol dire un po' inserisci, gira e fissa. La caratteristica principale degli attacchi SDS è la rapidità con cui si può eseguire il cambio della punta nel mandrino ma allo stesso tempo la resistenza e la piena trasmissione dal tassellatore alla punta Sì però che preparazione ragazzi Ma se te l'ho detto lì Ma tu stai zitto Ma una volta che stai zitto una Nei diametri da 4 a 16 Ah da 5 a 16 Da 5 a 16 Dove troviamo la nostra placchetta in metallo duro integrale Abbiamo due caratteristiche principali. La prima prima caratteristica è il centrino a 90 gradi, che vedete qui, che permette una fase di centraggio migliore. Seconda caratteristica, invece, la costruzione della testa integrale in metallo duro con angolo a 180 gradi, permette una trasmissione totale della forza d'impatto tra il tassellatore e il materiale che stiamo andando a performare. Altra caratteristica della testa è che sulla parte laterale troviamo un marcatore di usura. A cosa serve? Serve ad indicarci quando la punta ha raggiunto un grado di usura tale da non poter più darci la certezza della tolleranza del foro. Questo ci torna utile in tutti quei casi, come ad esempio quando dobbiamo andare a inserire un Fisher nel foro ed essere sicuri di aver fatto un lavoro in tolleranza. Altra caratteristica principale è quella dell'elica che presenta delle cave di evacuazione. Altra caratteristica degna di nota sono le cave di evacuazione che rispetto alle punte tradizionali sono in questo caso molto più ampie, come potete vedere da questa immagine. Il design della punta presenta inoltre quattro eliche, ognuna delle quali partendo da un tagliente della testa permette una migliore evacuazione e quindi un lavoro più veloce. Dovendo quindi, ricapilo... Dovendo, quindi ricapito... Dovendo quindi ricapitolare in tre caratteristiche la nostra Hammer, direi che è una punta tenace, dato appunto il legame molto forte tra la testa e il corpo. Veloce, perché le quattro eliche permettono un'evocazione super rapida dei detriti. E precisa dato il marcatore sulla testa che ci permette di lavorare sempre in tolleranza. Continuate a seguirci sui nostri social cercando Crenotools Queste sono sempre le mirabolanti avventure di Mr. K nel mondo dell'utensileria. E noi ci vediamo al prossimo video. Solo Cerino ti fa. Madonna che faccio di merda!